ciao a tutti oggi prepareremo un grande classico della tradizione italiana gli ingredienti necessari saranno pochi ma devono essere buoni cominciamo con i pomodori da campano io scelgo i pomodori lunghi di san marzano il secondo ingrediente che ci servirà è un guanciale di ottima qualità intero con tutta la maninatura di pepe e la cotena passiamo poi al pecorino l'ideale sarebbe un pecorino locale tuttavia l'importante è che sia dolce in questo caso ho scelto un pecorino toscano Infine la pasta. C'è chi usa gli spaghetti, chi usa i bucatini. Io preferisco decisamente gli spaghetti grossi. Questi della Rummo sono veramente la scelta giusta. Cominciamo la nostra preparazione dal guanciale. Ce ne occorreranno tre fette, doppie almeno un centimetro. allora guardate che bella amarezzatura che ha questo guanciale la differenza con la pancetta ad esempio sta proprio nello strato di carne più doppio e nel grasso più dolce che si scioglierà in padella bene a questo punto toglieremo la cotenna perché è troppo dura da mangiare le bene dopodiché tagliamo le fettine in striscioline non troppo sottili lasciando lo strato di pepe che andrà ad aromatizzare ulteriormente il nostro sugo riponiamo tutto in un piatto nel frattempo l'acqua sarà arrivata a temperatura e possiamo calare i pomodori. Li lasciamo sbollentare per circa 4-5 minuti coperti. Trascorso il tempo necessario possiamo quindi trasferirli in uno scolapasta in modo da eliminare l'acqua in eccesso. L'acqua di cottura la lasceremo invece sul fuoco per calare successivamente la pasta. I pomodori andranno pelati a mano per eliminarne la buccia vedete che si sono aperti quindi vi invia in subito attenzione però perché scottano tantissimo dopo averli pelati sarà quindi necessario l'ultimo passaggio prendiamo dunque un coltello ed eliminiamo il picciolo dai pomodori A questo punto riponiamo i pomodori puliti in un piatto sufficientemente fondo ed iniziamo a schiacciarli con una forchetta fino a ridurli in una polpa a pezzetti. La nostra polpa di pomodoro dovrà adesso essere cucinata per circa 10-15 minuti in una pentola senza aggiunta di altri ingredienti. Regoliamo un fuoco moderato, versiamo il pomodoro e lasciamo cuocere con un coperchio. Dopo circa 10 minuti la nostra passata di pomodoro avrà questo aspetto. Facciamolo asciugare ancora per qualche minuto e poi spegniamo il fuoco e la mettiamo da parte. Continuiamo la nostra ricetta e prepariamo il pecorino toscano ne tagliamo un pezzo che sia grosso modo di 100 120 grammi eliminiamo per bene tutta la buccia e lo grattugiamo in un piatto a questo punto procuriamoci una padella preferibilmente in ferro e la mettiamo sul fuoco Solo quando sarà diventata bollente, possiamo mettere il nostro guanciale. Disponiamolo in maniera omogenea, curandoci che sia a diretto contatto con il fondo della padella. Dopo qualche secondo, per non farlo bruciare, aggiungeremo giusto un filo di olio. Controlliamo la cottura del guanciale e mescoliamo frequentemente per non farlo attaccare al fondo e cuocerlo da tutti i lati. Guardate che meraviglia! Questo guanciale è una poesia! Intanto possiamo iniziare a calare la pasta. Saliamo moderatamente l'acqua dove in precedenza abbiamo sbollentato i pomodori. Mi raccomando al sale perché il guanciale è già di per sé molto sapido. Caliamo quindi i nostri spaghetti che faremo cuocere poco meno del tempo indicato sulla confezione. Un paio di minuti in meno sono più che sufficienti. Nel frattempo torniamo dal nostro amico guanciale. Vedete l'obiettivo è farlo diventare croccante ma non bruciato. Guardate che bel colore che ha e quanto grasso e quindi condimento ha rilasciato in padella. Alziamo la fiamma al massimo e sfumiamo il guanciale con un pochino di vino bianco. A questo punto lasciamo evaporare. Dopo che l'alcol è svanito possiamo inserire in padella anche la polpa di pomodoro. Amalgamiamo tutto per benino con un cucchiaio e lasciamo cuocere a fuoco medio dolce per qualche minuto. Ragazzi, non potete capire l'odore che c'è in questo momento. Resistere a questo guanciale è davvero un'impresa. Meglio mettere il coperchio. Eccolo qua, il nostro condimento è quasi pronto e la pasta cotta a puntini. Aggiungiamo adesso una spolverata di pepe. A questo punto uniamo gli spaghetti precedentemente scolati. Facciamo amalgamare bene gli ingredienti su fuoco moderato, continuando a mescolare con un cucchiaio. Se necessario possiamo aggiungere un pochino d'acqua di cottura della pasta. Questo passaggio è importante perché dobbiamo essere bravi a non far asciugare troppo la pasta, ma allo stesso tempo non farla scuocere. così dovrebbe andar bene, aggiungiamo il pecorino grattugiato e saltiamo ancora un po'. e siamo finalmente pronti per impiattare proviamo a fare un paio di nidi con gli spaghetti aiutandoci con un coppino disponiamoli in un piatto fondo magari un'altra forchettata così non c'è il rischio di rimanere digiuni E condiamoli con un paio di cucchiai di sugo e guanciale. Che fame ragazzi! Lasciamo anche qualche pezzettino di guanciale più croccante in bella vista. Non solo per un fatto estetico, ma questi pezzettini verranno gustati per primi accompagnandoci quindi in questo percorso di sapori incredibile diamo un'ultima spolverata di pecorino ed il piatto è servito spaghetti alla matriciana